zombie apocalypse. Buongiorno allora, oggi 23 novembre, la spesuccia di oggi. Pomodori latterino. Eccolo qua. Ce nè, quanti grammi ce n'è? È abbastanza piccolo. Eh? azienda agricola a Cadoni Angela Oristano però non dice quanto ce n'è, comunque saranno 250 grammi non di più Ci costa parecchio allora 1 ,99 euro e saranno 250 grammi poi banane Adesso, eccoli qua banane sono al chilo 1 ,79 euro e hanno pesato 345 grammi, sono usciti di totale 62 centesimi. Poi c'è lievito, Bertolini, perché mi piace questo, ce ne sono quattro buste e costa 1,79 euro. Poi latte intero, due bottiglie della arborea, arborea. Sì, mi pare scrive. che siano 2 e 21 totale 4 e 38 e 38 centesimi pasta garofalo cellino. Questa mi pare che sia doristano Si, sì, aspetta io delle penne rigate pasta di grano mh, presso presso Napoli storico pastificio garofalo mm. io, no, non no, mai. io non prendo mai roba di Napoli mi sembrava per acellino invece no mezzo chilo 1 euro vabbè, 59 ah, un'altra volta devo stare ah, a Napoli, quanto è brava la no no no no no no ragazzi no adorata no c'è molto inquinamento a Napoli eh, vabbè, no, no, dai, qua, no. allora qui c'è guanciale campagnolo Rotolo. monte arci questo sì. è santo mi sembra eh, che questo è del guanciale a 1690 è uscito un, un eh, 152 grammi quindi pagato 2 ,56 euro 56 Allora, questa insalatina, borduelle, sardegna per un'agricoltura sostenibile. Voglia di rucola, sardegna, prodotto coltivato in Italia. Borduelle per la sardegna. Questo, questo è il proprio... Questo è... Undi è... Borduelle, eccolo qua. 1 euro e 99 centesimi 100 grammi è carissimo comunque dobbiamo pur mangiare eh, due. Pomo pomodorini despar che sarebbero pomodorini pelati no despar mm. 95 cadono ne ho preso due pezzi poi farina cellino c'era scritto offerta 95 centesimi e qui mi trovo 29 ma un'altra volta mi porto gli occhiali, esco, gli occhiali esco fuori e mi faccio i calcoli. Una cipolla rossa c'era 95 invece mi trovo 1,29 non è bella questa storia allora cipolle rosse 1,59 al chilo hanno pesato 300 grammi 48 centesimi questa come i di insalata deve essere Buolissima, buona sì. poi abbiamo pane orgiano questo pane orgiano carmelo di dove? Fontana di l'Urcolbo pane all'olio ah, questo è morbido grano tenero acqua, strutto emulsionato, olio d'oliva, lievito, malto, sale invece tante cose che non avrei preferito che non ci fossero state. Mm -hmm. oh no, dai. Allora questo al chilo è 60 centesimi, confina che pesa poco, no, Va allora, bene, questo è il pane ragazzi. per un totale di 18,92 centesimi. Sì, aspetta, ora farlo vedere. Sì, eccolo qua. Allora, 18,92 centesimi, ragazzi sì. mie, Non so se si vede qualcosa. Poi, qui ho preso allora. gusto mediterraneo. No, non si vede. Comunque, credetemi sulla parola di Michelina Caburroso. Via Razzoli. Il vino? Ho preso il vino. A 2,50 il litro quindi 5, 5 euro 2 litri uh -huh. e poi ho preso 10 pellet uh -huh. sacchetti da 15 ognuno caduno e, e 11,90 al 11,90 al sacchetto quindi 124 Euro. Sì, okay. Quindi è un sì, sì. bel inverno per i pensionati, eh? certo. per riscaldarci o ammalarci o comprare il pelle. Eh sì, direi troppo di sì, sera. Ci conviene vieni. comprare il pelle e stare sani. Ok, salutiamo, no? vengo vicino a te. Sì. Tante buone cose a tutti. Ciao ragazzi. Buongiorno. Un bacio. ai vicini e ai lontani. Supportateci con un like e a presto. Ciao, ciao, ciao. No, ti chiudono? Sì Sì